che la gente si siede io comincio a presentare i nostri ospiti e l'argomento del dibattito no, di questa sera che ha un titolo che è Meschino Apoli, il bel paese, ha già toccato il fondo, dopo cercheremo di, di capire che cosa vuol dire questo titolo che gli abbiamo dato e su cosa dibatteremo. Intanto vi presento i nostri ospiti che sono Bernardo Giorgio Mattarella, il Fp, il professore ordinario di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena, autore di una serie di, di studi e di un libro che si occupa di, di amministrazione, leggi, trasparenza, corruzione quindi chiederemo un po' di cose. Poi abbiamo Gianluca Di Feo, laggiù, eh, giornalista dell'Espresso, che si è occupato di tante richieste che hanno a che fare con tanti elementi, tante sfaccettature di questa nostra piccola meschinopoli e, e con lui parleremo. Abbiamo ancora... Pina Maisano Grassi, che tutti noi conosciamo e cui vogliamo molto bene, non solo perché ci ricorda un grande uomo come Libero Grassi che ha detto di no alla mafia e purtroppo per questo è stato ucciso, ma anche perché da sempre, la conoscete, l'avete vista quante volte, è attivissima nei movimenti antimafia e soprattutto nei movimenti che hanno a che fare con i giovani e anche con lei parleremo di alcune cose importanti. Ottavia Piccolo, anche lei non ha bisogno di presentazioni, stasera vedremo il suo spettacolo il suo spettacolo sapete che è incredibile? Donna non rieducabile esatto incredibile no ma non mi ricordo il nome del Politoska è, è, è ovvio, non è che non me lo ricordo perché non lo so è questa strana forma che quando sto per dire il nome, un titolo di un libro o firmare come è già successo la dedica su un libro a mia cugina, mi si cancella il nome è una cosa, è un fatto nervoso probabilmente mia cugina, saprò come si chiama mia cugina eppure o come si pronuncia più come tu l'hai detto meglio? Politkovskaya. Benissimo. Parleremo di questo e poi, poi vedrete. Aggiungiamo Sergio Rizzo che vedete laggiù, eh, giornalista inviato del Corriere della Sera che ha scritto tante altre cose, ne cito una che è una delle più note, no? la Casta, scritta assieme a Stella per esempio e anche con lui parleremo di questi argomenti ovviamente. E poi abbiamo Mariolina Venezia, scrittrice, ha scritto una serie di libri, vi li cito solo qualcuno, mille anni che sto qui, edito recentemente no, insomma, Now, di nuovo dai Naudi, altri miracoli, come piante tra i sassi, alcune sceneggiature, con lei parleremo sempre di questo argomento, ma passando attraverso uno dei momenti che fanno parte sempre di politicamente scorretto, libri e letteratura. Allora, non mi sono dimenticato nessuno, no? Dunque, il titolo è Meschinopoli, avete detto, il bel, paese, avete sentito, il bel paese ha toccato il fondo, allora è da un po' di tempo che in Italia abbiamo una serie di opoli, qualcosopoli, a partire dalle prime opoli, mafiopoli per esempio, di Peppino Impastato che parlava così del suo paese cinese in cui c'era la mafia, fino a Tangentopoli che è la più famosa, poi da lì abbiamo cominciato ad usare sempre questo termine per indicare tutta una serie di brutte sfaccettature del nostro paese. Opoli si accompagna sempre a qualcosa di brutto, Valletopoli e sono scandali che hanno a che fare con, eh, con l'insesso, Mignotopoli, altro brutto termine che viene usato, e Calciopoli e così via. Allora, sono cose che ci ritroviamo in continuazione noi italiani, da qualche parte, sul giornale, raccontate in qualche modo, fanno parte di quello che ci succede attorno. Alcune di queste cose sono talmente meschine, da lì abbiamo chiamato meschinopoli, che ci sembra proprio che forse abbiamo toccato il fondo, ci viene da chiedere. Forse viviamo in un paese diverso dagli altri paesi in cui certe cose se succedono non succedono così, ci sembra che ormai non ci sia più niente dall'altra parte. Che confini ha questa città, questa Opoli, questa meschinopoli? Dov'è che si ferma a un certo punto e c'è un'altra cosa? Vogliamo vedere se è così, vogliamo discuterne con chi si intende. Io partirei subito da eh, Di Feo. Eh, per chiedere a lui questa domanda qui allora che confini ha la nostra Meschinopoli? abbiamo toccato il fondo? che radiografia diamo del malaffare delle brutte cose del, del modo di fare con i dossier del raccontare insomma, la, la nostra Italia in questo modo? Ma eh, io temo che non abbiamo toccato il fondo ma sono convinto che esista un confine temo che non abbiamo toccato il fondo perché non vedo la capacità di reagire quando ho visto il nome scelto per questo incontro Meschinopoli, da una parte ho pensato all'accezione con cui usiamo il termine meschino, qualcosa di gretto, qualcosa di ehm, spesso squallido. Però molte volte in Sicilia mi è, sentito, mi è capitato di sentire meschino, usato come tapino, poveretto, come vittima di qualcosa. Allora forse il limite di questa situazione sta proprio nella differenza i due termini, e cioè... Quanto questa grettezza, quanto questo senso di squallore e di sfascio lento e inesorabile che si può tradurre con l'immagine di un bel libro uscito vent'anni fa che si intitolava La grande slavina e indicava lentamente come il nostro paese un passo alla volta stesse andando verso una dissoluzione. Però il limite sta nell'essere meschini in senso siciliano cioè poveretti che subiscono e accettano quasi una sorte meschino gli è successo questo noi in questo momento, e questo è il problema sembriamo accettare in modo passivo tutto quello che succede e questo è frustrante per chi crede nel giornalismo e da 22 anni cerca di fare del giornalismo d'inchiesta cioè del giornalismo che non si limiti a raccontare quello che appare ma cerca di andare in profondità perché io dico, ma come? Sono esattamente 16 anni che descrivo il sistema di corruzione di Silvio Berlusconi, prima l'ho fatto sul Corriere della Sera, adesso lo faccio sull'Espresso, quindi giornali che raggiungono milioni di lettori, eppure non è cambiato nulla. Allora vuol dire che quello che sto facendo da almeno 16 anni è completamente inutile, sono vent'anni che descrivo i meccanismi della criminalità organizzata e parlo di espansione economica della criminalità organizzata, di trasformazione borghese della criminalità organizzata eppure non cambia niente e arriviamo ad avere un sottosegretario all'economia che è espressione diretta di quelle realtà quindi il mio lavoro di giornalista è completamente inutile è inutile nella misura in cui si è meschini, nel senso di accettare passivamente quello che c'è, succede e vabbè, siamo così. E ognuno si chiude nel suo piccolo. Il limite a questa deriva, il limite a questa slavina è nell'esempio che dava prima Marcello Fois insegnare ai figli a dire se non hai il biglietto sul pulmo non ci sali, non esiste per questa volta faccio la scocciatoia limite a questa slavina, l'unico limite che io riesco a immaginare è quello che mi è capitato di vedere nelle precedenti edizioni di Politicamente Scorretto, quando ho visto i ragazzi dell'Aspromonte, dove lì sì che combattere per la legalità era una missione, resistere e non accettare le offerte di lavoro della mafia per lavorare i terreni di Libera. L'unico limite che resta è quello di tante persone che riscoprono il fare il loro mestiere, giornalisti che fanno i giornalisti, cittadini che fanno i cittadini e questa è l'unica speranza di arrestare questa deriva verso il fondo che secondo me non è stato ancora toccato e lo vedremo dall'evoluzione della crisi politica. Volevo chiedere a Rizzo... La stessa domanda in un certo senso, abbiamo toccato il fondo e quali sono i confini di Meschinopoli? Dove si estende tutto questo, questo Opoli? Guarda, il, il fondo non l'abbiamo toccato perché che non ci siamo anche resi conto dove sta. Cioè, ehm, quante volte ce lo siamo detto, no? Eh ma così non si può andare avanti. Si può andare avanti così? E quante volte in queste ultime settimane abbiamo detto ma tanto il governo cade... Si può andare avanti perché il governo probabilmente non cadrà. L'altro giorno ero al stavo parlando con una, un ex ministro delle, dei beni culturali eh, diciamo, di, di, di qualche anno fa, un ex giovane ministro dei beni culturali, tanto per non mettervi sulla e il quale mi ha detto ma guarda che lunedì c'è è la discussione della mozione di sfiducia per Bondi, ma noi già sappiamo che Bondi non verrà sfiduciato. Perché si è deciso così, si è deciso che Bondi non, non deve essere sfiduciato. Eppure, ragazzi, se ce n'è uno che va sfiduciato è Bondi, penso, no, dopo quello che, che è successo. Eh, sempre l'altro giorno ho incontrato un fotografo, ho incontrato un fotografo che è uno dei nostri fotografi del Corriere, che ogni tanto ci fa dei servizi, e parlavamo del punto di, di, della vicenda di Pompei, del crollo della casa del dei gladiatori, delle polemiche no, che ci sono state su questa cosa, e dice, ma lo sai che ho incontrato il sottosegretario tal dei sottosegretario ai beni culturali, dice, gira con una BMW Serie 7 blindata con la scorta. E diciamo, la cosa mi ha un attimo fatto sobbalzare, perché dico, ma come, ma non hanno i soldi neanche per... Eh, per mettere un po' di calce sotto un muro che sta crollando e pagano l'automobile blindata eh, da 150.000 euro con la scorta al sottosegretario. Il problema è che noi siamo in un paese, eh, Carlo, che non, non, non, non sa più dove va, è per quello che non riesce neanche a individuare il fondo, no? Lui prima eh, diceva, eh, riportava il caso del sottosegretario al Ministero dell'Economia eh, che è mh, accusato di cose gravissime, ma pochi si sono soffermati sul fatto, forse ancora più inquietante, che in Parlamento ci sono tre parlamentari di Casal di Principe, tre, sarebbe come se rapportando al numero degli abitanti Roma avesse 400 deputati. Questo cosa dice? Siccome i parlamentari sono nominati... Per carità, saranno tutte bravissime persone, eh, io questo non, non lo so. Però mi viene eh, da fare come dire, un sillogismo aristotelico da no, questo punto di vista. E è chiaro che siccome sono nominati oggi i parlamentari, se i parlamentari sono nominati dal capo del partito, è chiaro che diciamo, e se il capo del partito ne nomina tre che vengono tutte da quel posto lì, qualcosa di strano c'è, forse. No? Ancora per dire il fondo. A Castelvolturno mi è capitato di andare recentemente a fare una cosa, un'inchiesta a Castelvolturno. A Castelvolturno lì ti rendi conto di che cos'è cos questo paese, di dove sta probabilmente il fondo, di dove si può, si può collocare il fondo. Un posto dove vivono 6.000 persone eh, di pelle nera in condizioni di schiavitù, in un degrado pazzesco che ovviamente non è causato da loro ma è causato dall'ambiente circostante da un abusivismo allucinante dal fatto che non ci sono le fogne che sversano eh, nel fiume Volturno a nord e nel Regilagna a sud che è una delle zone dove c'è più inquinamento penso sul pianeta addirittura eh, hanno, una volta hanno, hanno seppolto addirittura hanno seppellito un tiro intero con tutte le, le ruote, il carico, le gomme non sapevano dove buttarlo l'hanno seppellito ebbene il sindaco di questa città quando due anni fa alcuni concittadini volevano ricordare insieme ai padri Comboniani peraltro la morte di quei sei ragazzi assassinati barbaramente dalla Camorra e volevo ricordarlo mettendo una piccolissima scultura di, di, di, di ferro ritorto una cosa anche abbastanza come dire fa tenerezza guardarla, no? se pensiamo a quello che c'è dietro, bene, gli ho posto rifiuto motivandolo col fatto che c'è un vincolo paesaggistico, vi rendete conto un vincolo paesaggistico a Casa se andate lì vi rendete conto che l'unico vincolo diciamo, per bonificare quella zona c'è soltanto un, un modo, un bombardamento a tappeto che è B52, non, non, non ce n'è altro. Ebbene questo è un paese nel quale poi quando si raccontano queste cose eh, diciamo in paesi diversi, in luoghi diversi da Castelvolturno, no, tutti dicono eh però, poi però vai a scoprire gratti gratti e scopri che in Val d'Aosta, nella ricca e civile Val d'Aosta, arrivano tanti di quei soldi pubblici e si sprecano così tante risorse che questo non avviene neanche in Sicilia e lo stesso avviene al riparo delle, delle, dei grandi riflettori avviene in, avviene in Molise quindi lo stesso avviene in, in, in Lombardia, lo stesso avviene in Piemonte, cioè questo è un paese nel quale ormai si è perso, si è perso il, come dire, il, il, il concetto fondamentale che è quello della convivenza civile è un paese nel quale diciamo la verità, ognuno ormai pensa a sé la politica soprattutto pensa a sé la classe dirigente pensa a sé e questo determina una situazione terribile una situazione eh, ne parlavamo prima anche di forte disagio psicologico ed è quello che in qualche modo impedisce che ci sia lo scatto di reni guardate io diciamo, per, per lavoro mi prendo spesso la briga di, di dare un'occhiata ai bilanci, ai conti e, e, e, e ogni volta faccio un salto sulla sedia, scopro delle cose incredibili eh, si scopre per esempio che mentre vengono tagliati i fondi ai ministeri per carità anche giustamente perché poi verranno sprecati chissà quanti quattrini l'apparato non viene mai toccato, cioè questo è un paese nel quale tagliano del 50% in dieci anni le risorse della cultura. Il fondo unico dello spettacolo è stato eh, tagliato in, eh, da, dalla sua nascita, cioè dal 1985 all'altro ieri, cioè al 2009, è stato tagliato di oltre il 50%. Siamo arrivati a, praticamente ai minimi, penso, storici. Non, non, eh, ed è un Paese che sta uccidendo le sue risorse più importanti, sta uccidendo la cultura sta uccidendo eh, eh, che, quelli che sono i suoi tesori su cui invece dovrebbe, dovrebbe investire. Ebbene, mentre sta accadendo tutto questo, mentre l'Europa sta andando come com sta andando mentre la speculazione sta affilando le sue armi le spese dei ministeri, parlo dei gabinetti in alcuni casi sono state moltiplicate per dieci non sto esagerando per dieci quindi si continua tranquillamente come se nulla fosse, come se vivere al di sopra delle proprie possibilità fosse una regola intangibile, come se eh, tutto quello che avviene all'esterno del palazzo non riguardasse quelli che ci stanno dentro. Grazie. Allora, ancora questi argomenti e vedremo fino a che punto arriviamo. Mi chiedo invece al professor Mattarella questa cosa qua. Allora, eh, questa meschinopoli ha confini molto vasti, la politica fatta con i dossier, la corruzione morale, gli scandali sessuali, i, le ruberie, gli sprechi, la mala politica, insomma, il malaffare, tutte queste cose che ci ritroviamo molte volte sui giornali o raccontate no? e, che, e che capiamo insomma, che non funzionano. È sempre stato così in Italia. Abbiamo toccato il fondo adesso oppure anche prima succedevano queste cose? E succedono solo in Italia o anche in altri paesi? E, dunque, è sempre stato così, eh, se, se faccio riferimento alle cose che lei ha detto, cioè gli scandali sessuali o la politica fatta con i dossier, la cosa che mi viene in mente è Vittorio Emanuele II, il quale era un, un re noto più che per, perché agli affari di Stato dedicava il poco tempo che gli rimaneva dopo... I suoi passatempi principali che erano la caccia e le donne, aveva un certo numero di amanti, alcune occasionali, alcune quasi ufficiali, una serie di figli e insomma aveva qualche altro tratto di attualità, per esempio controllava qualche giornale, aveva molta cura per la sua persona, per esempio è famoso l'episodio della sua prima visita a Napoli quando la pioggia gli fece scolorire i capelli e sporcò il colletto della sua camicia, lui si innervosì molto, quindi, e, e ci sono anche altre cose che secondo me eh, assimilano un po' la fase attuale alla fase come dire, immediatamente successiva all'unificazione italiana, quindi forse non abbiamo toccato il fondo, però siamo un po' tornati all'origine da questo da questo punto di vista ci sono a mio parere molti aspetti, anche l'intolleranza del potere politico per i confronti degli altri poteri, un potere politico che tende a porsi come assoluto, intollerante verso i controlli che, eh, che, ci hanno, che, che, che fanno somigliare un po' questa fase a quella di 150 anni fa. Succede anche negli altri paesi probabilmente di meno. Questo ce lo dice per esempio qualche organizzazione internazionale come Transparency International che ogni anno misura la corruzione percepita nei diversi stati e da qualche anno noi perdiamo posizione, 3 quattro anni fa eravamo al circa il quarantesimo posto su 150 come livello di onestà che era già un fondo classifica rispetto ai paesi europei e nordamericani adesso abbiamo perso una trentina di posizioni nell'ultima eh, nell rilevazione siamo al 67 posto se non sbaglio eh, però è vero anche che come diceva Gianluca Di Feo non c'è forse molta percezione di questo no, non, non c'è una capacità di reagire tant'è vero che l'associazione italiana Transparency International nel pubblicare questi dati ha fatto un comunicato che dice più o meno il governo attuale sta facendo tanto contro la corruzione, però eh, l'indice della corruzione percepito fatto dal, da Transparency International non se ne è accorto, eh, cosa a mio parere è piuttosto discutibile. E per riprendere un'altra cosa che è stata appena detta a proposito dei, gabinet dei gabinetti dei ministeri che mi sembra importante, giustissimo, i gabinetti dei ministeri sono strutture molto importanti anche in altri paesi, noi li abbiamo presi dalla Francia, in Francia la dimensione media di un gabinetto di un ministero è una decina di persone. Ora In Italia noi per esempio c'è stato attualmente il gabinetto del ministero della pubblica istruzione mettendo insieme quello dell'istruzione dell e quello dell'università eh, siamo a circa 300 persone tutte nominate come dire, con un rapporto fiduciario con, con il ministro eh, quindi da questo punto direi eh, siamo succe, il problema della corruzione naturalmente c'è in tutto il mondo però noi forse siamo messi un po' male eh, se posso ancora dire una cosa eh, f, f, racconto un, un, un paio di cose che sono successe la settimana scorsa negli Stati Uniti e nel Regno Unito negli Stati Uniti è successo che un deputato americano, un membro della Camera dei Rappresentanti, un vecchio autorevole membro, deputato di New York, eletto in Parlamento per più di 40 anni ininterrottamente, è stato accusato di una serie di violazioni di norme etiche di poca gravità, insomma una piccola evasione fiscale, il fatto di avere raccolto fondi da, perso, da, da società con cui aveva, nei confronti delle quali aveva un certo potere non per se stesso ma per delle associazioni benefiche, quindi trovandosi in qualche modo... In conflitto di interessi, questa persona è stata messa in stato d'accusa da un comitato, un comitato di privati cittadini che è costituito da qualche anno presso la Camera dei Rappresentanti americana. Questo comitato l'ha messo in stato d'accusa di fronte ad una commissione paritetica costituita da cinque deputati democratici e cinque repubblicani. I quali nove voti su dieci hanno deciso che era colpevole e, lo hanno, eh, e hanno quindi emanato una, come dire, un verde detto di condanna, per cui questo, questo deputato sarà soggetto a una sorta di umiliazione pubblica davanti all'intera aula. Questo è quello che succede in altri paesi, pensate se in Italia, in cui normalmente i parlamentari sono sempre pronti a difendere se stessi e i propri colleghi di partito, pensate se in Italia una cosa del genere eh, potre, potre, potrebbe succedere, non potrebbe succedere innanzitutto perché non ci sono norme etiche come quelle delle quali è stato accusato questo deputato in questo deputato, non esistono codici di comportamento per i nostri parlamentari, nel resto del mondo succede, non ci sono organi terzi, imparziali come quello, come quello che ha messo in stato d'accusa eh, questo deputato e non c'è trasparenza, tutta la documentazione relativa a questa specie di processo che si è svolto nella Camera dei rappresentanti noi la troviamo ampiamente su internet, pensate se in Italia abbiamo... Eh, nei, pensate se nei siti della Camera o del Senato noi troviamo cose del genere anche il Parlamento inglese da questo punto di vista è molto trasparente mette in rete per esempio sul sito internet del Parlamento tutta la documentazione relativa ai rimborsi che i parlamentari britannici trovano, ricevono dal Parlamento per pagarsi la casa a Londra diciamo Tutte le pezze d'appoggio, diciamo, tutte le spese che sostengono vengono pubblicate su internet, così che un anno fa è successo lo scandalo dei rimborsi dei parlamentari britannici che ha coinvolto anche il primo ministro e vari altri parlamentari. Ora alcuni di questi parlamentari sono stati rinviati a giudizio, c'è cioè un processo penale nei loro confronti. Eh, questi, questi tre parlamentari si sono difesi dicendo che loro sono parlamentari e non possono essere giudicati da un normale giudice, ma la Corte Suprema britannica, perché dall'anno scorso in Inghilterra esiste una Corte Suprema, questa Corte Suprema ha stabilito che si tratta di normali reati e quindi non sono coperti dal privilegio parlamentare, questa è una decisione della settimana scorsa e quindi questi tre parlamentari saranno processati davanti ad un ad un tribunale eh, ordinario ecco, questo, queste sono le reazioni agli episodi di corruzione che ci sono in altri paesi del mondo entrambe notizie della settimana scorsa quindi per rispondere alla domanda non siamo sempre stati così però siamo un po' tornati all'origine la corruzione c'è un po' ovunque però altri sanno reagire meglio di noi molto interessante Applausi. Applausi. Applausi. è piccolo e chiedo questo sì. eh, allora all'interno di questi confini di questa nostra meschinopoli molte volte troviamo le donne come, eh, come vittime come merce di scambio una certa concezione della donna che un certo potere ha di quella donna però abbiamo esempi totalmente diversi per esempio Politonskaya che tu racconti è una cosa certo. completamente diversa quella è una donna che non sarebbe piaciuta a un certo potere che non è piaciuta infatti non è piaciuta è, fatta, è stata fatta tacere eh, sì eh, come rappresentante del genere femminile alle volte davvero mi mi dispiaccio mi preoccupo, mi meraviglio mi, non so più quale verbo usare eh, perché, perché non succede niente perché continuiamo a tollerare che le donne il corpo delle donne eh, la testa delle donne venga usata in modo così vergognoso eh, ho un'età eh, per cui mi ricordo eh, anche se non partecipavo in modo attivo perché non, ero distratta quando avevo vent'anni perché già lavoravo e, e quindi non ero così attenta però mi ricordo dello scandalo delle mie eh, amiche e compagne, anche mio ma insomma voglio dire da, da parte delle mie, di molte mie compagne femministe, eh, dello scandalo per certe pubblicità, per, certe, eh, per certi atteggiamenti nei confronti della donna, siamo tornati indietro non di... 40 anni, ma di centinaia di anni. Davvero mi vergogno, e ancora ieri sera stavo guardando la televisione e mi dicevo "Ma perché una gomma da masticare deve essere pubblicizzata dal culo di una donna, scusate ma è, è il culo, non è il corpo femminile, lì è soltanto quello, mi, mi, cioè son, mi, mi, mi prendono degli attacchi eh, di, di vetero femminismo dove vorrei eh, spaccare la televisione e andare in giro con, un, con dello spray per coprire le pubblicità che ci sono in giro, che offendono l'intelligenza delle donne ma anche degli uomini ovviamente, per fortuna donne diverse da quelle che vogliono... Da, da come ci vogliono far apparire ce ne sono tante, eh, ovviamente spesso scelgo di raccontarle eh, sul palcoscenico perché è chiaro che mi interessa di più raccontare qualcosa di eh, positivo eh, che non di, di, di negativo. Eh, nel caso di Anna Politkoskaya, certo, una donna che è diventata un simbolo, ma in Italia abbiamo. Mh, donne altrettanto eh, forti e coraggiose. Mi viene in mente eh, la Capacchione, del giornalista del Mattino di Napoli, eh, che racconta eh, da molti anni le stesse cose che poi ha detto, che dicono, che, abbiamo, che abbiamo letto in tanti giornali e, e che Roberto Saviano ha così splendidamente raccontato in Gomorra ma che la Gabacchione raccontava da prima non è che c'è un prima e un dopo un meglio e un peggio per carità di Dio eh, però voglio dire eh, lei è una che va in giro con la scorta eh, devo dire che con le, le cose che ho letto di lei e che lei dice la fanno come dire, apparire tra l'altro una, una donna con un'ironia e una... Ehm, Dire, un, un distacco rispetto a tutto quello che le succede che le danno ancora di più un, così, un, un, un senso secondo me di mitologia perché è veramente una che dice Beh vabbè si sì, andrà con la scorta è una bella rottura di scatole ma pensate che così però faccio prima andare al supermercato perché così faccio prima fare la spesa se mi accompagnano con la scorta. Ecco, è una che riesce a anche superare questo tipo di, di trauma, eh, però davvero eh, per quanto riguarda le donne non so se abbiamo toccato il fondo, ma certo siamo arrivati molto molto in basso e la cosa mi preoccupa. Allora, Pina, Pina eh, abbiamo altre donne naturalmente, te, sì sì dicate abbiamo altre donne, abbiamo anche un'altra Italia rispetto a quella meschina di cui poi dopo cercheremo di definire meglio i confini che stiamo raccontando e tu ci lavori assieme c'è un'altra Italia che pensa in un altro modo che non fa certe cose, che non accetta certe cose com'è quest'altra Italia? i giovani con cui lavori e, e poi gli esempi che hai avuto e esempio di un'altra Italia libero, grazie naturalmente com'è quest'altra Italia? è una domanda un po' impegnativa perché io ti posso dire cosa vedo e cosa vivo nel, nel mio contesto nel mio contesto io ritengo che sia tutta una questione di cultura perché conoscendo le cose che sono avvenute le cose che avvengono e presupponendo le cose che avverranno ti puoi dare una regolata ecco, puoi cercare di Dar, di seguire un atteggiamento, una maniera di vivere, una maniera di frequentare la società civile che ti sta attorno in una determinata maniera. Io non sono, essendo di educazione radicale, non sono mai stata femminista, nel senso proprio classico della parola, perché secondo me, secondo la mia formazione, la mia educazione, ho sempre trovato che tutte queste differenze nel sociale non si dovrebbero accentuare perché accentuare queste differenze a mio avviso porta poi a quella distinzione il maschilismo e il femminismo e allora il maschietto può fare alcune cose che la femminuccia non può fare ma perché mai, io non ricordo mai non dimentico mai che quando ai tempi, ai tempi eroici del partito radicale quando andarono al governo erano due donne e due uomini erano in quattro ma non è che era un fatto voluto era un fatto naturale certo forse oggi pensare a questo tipo di educazione come un fatto naturale è un po' esagerato certo se io penso alla nostra società, cioè quello che vivo io, io ho due figli, un maschio e una femmina. Non ci sono differenze, Le differenze nelle, quindi è tutta una questione di, di cultura, purtroppo bi, bisogna dire di livello sociale, non sempre, io frequento quella zona che tutti conoscono così per sentito dire, che sarebbe lo Zen 2, quel quartiere di Palermo dove... Praticamente che se potrebbe essere un bel quartiere dal punto di vista architettonico, solo che è stato occupato prima che le case fossero finite, prima che i servizi fossero eh, messi in atto. Ed è un quartiere dove c'è una evoluzione, soprattutto delle donne, straordinaria. Io spesso mi trovo lì a parlare con, eh, con queste persone e soprattutto le ragazze, le donne. Hanno una consapevolezza di se stesse. Loro sanno benissimo che vivono in, in appartamenti, in case che hanno occupato abusivamente, sanno benissimo che se chiedono una cosa per il loro quartiere nessuno risponde perché è come se non esistesse. Però loro all'interno formano una specie di, di esercito, come, come dire, proprio una, una forza, una forza per cui anche i ragazzi, gli uomini del quartiere sono costretti a rispettarle pochi giorni fa, credo un mese fa è successa una cosa terribile c'era un, un uomo che viveva nel quartiere che aveva un atteggiamento molto offensivo nei confronti delle donne ma tu lo sai che sono riusciti a farlo allontanare dal quartiere tante gliene hanno fatte, tante gliel'hanno hanno detto e questo arrivato a un certo punto ha cambiato zona Ora, questa è una, una crescita, si vede, che anche in chi non ha quel, quel livello di cultura che, hanno, che dovrebbero avere le classi borghesi, è un fatto molto importante, perché in una città come Palermo, dove non abbiamo un sindaco inesistente, dove purtroppo le strutture, nonostante parecchie bravissime eh, consigliere comunali, proprio brave che, sono, che reggono, reggono il comune, nonostante questo c'è un disfacimento, un, se si, ti succede qualcosa non sai a chi rivolgerti, ti rivolgi a, allo Stato, ti rivolgi ai carabinieri, alla polizia, alle guardie di finanza, ti, ti rivolgi a quelli che rappresentano lo Stato, ma a livello cittadino non abbiamo nessun punto di riferimento. Ecco in tutto questo le donne fanno una sorta di eccezione. Io sarò ottimista o sarà perché io vedo le cose da vecchia e quindi faccio sempre paragoni con gli anni passati. Secondo me è una consapevolezza di rappresentare, di poter rappresentare la crescita della città, anche se non, se non dichiarata, se non, non è una cosa programmatica. È una cosa che, che si sente così, per cui anche gli uomini sono costretti a comportarsi in maniera più, quantomeno meno, meno sfacciata. Sono ottimista? Mi auguro di no. Mi auguro che il mio non sia ottimismo ma sia una visione della realtà da persone che... con mio bagaglio di anni sulla, sulle spalle riesce a percepire un, un futuro un tantino, un tantino migliore. Quando una, si legge sui giornali cittadini di uno stupro, di una di una situazione brutta di, una, di qualche ragazza, di qualche giovane che è stata magari che tornava dal lavoro ed era già buio, ed era già tardi, e allora sta... c'è un'indignazione, c'è l'indignazione generale, si sente, si percepisce. Mi auguro che anche i maschietti capiscano che devono educarsi perché le donne non, non sopportano. Non lo sopportiamo più cioè non lo sopportano, io oramai sono fuori gioco. Comunque come, come donne non sopportiamo più di essere violentate in senso generico, non in senso specifico, quello si capisce, ma proprio di avere usata violenza nella nostra essenza, e nella nostra rappresentatività della città. E io una cosa di cui vado molto <coughs> orgogliosa è che proprio un mese fa ho fatto un raccontino che aveva come titolo un pomeriggio allo Zedinio che è stato pubblicato dal Fatto Quotidiano e pensa che mi hanno telefonato delle mie giovani amiche che stanno in altre parti d'Italia che io non sapevo, sono pure come me lettrici del Fatto Quotidiano per congratularsi brava, non molli mai la presa perché così non bisogna mollare bisogna sempre essere presenti, attive Guardarsi intorno e cercare di capire, di capire anche gli altri, anche quelli che la pensano diversamente da noi, perché noi non siamo il 51% del Paese e quindi non possiamo dettare legge, possiamo così trasmettere i valori culturali, i valori etici, possiamo fare questo, avere questo sistema di... proprio di... Di, coll di collegamento tra le varie parti del paese e le varie età della, della gente nello specifico delle donne a cominciare dalle bambine che non sopportano più di essere considerate bambine in senso eh, tu non capisci niente perché sei bambina no, io capisco e se, debbo, se tu stai facendo la mia stanza io ti dico come voglio la mia stanza che non deve essere necessariamente rosa è una stanza dove io posso vivere, posso giocare, posso, avere, posso ricevere le mie amiche. Ecco, da queste... Eh, noi ci occupiamo molto di, di arredamento, quindi queste cose le, le conosco bene. Da queste età proprio di bambine, di 8 anni, 10 anni, sino ad arrivare poi alle persone che rappresentano nella società dei punti di riferimento, io credo che una coscienza collettiva femminile sia abbastanza in atto e, e saranno tempi duri per l'altra la, la, parte della società che non vuole capirlo infatti tra, le, tra i ragazzi non sono nelle scuole nelle cose. le differenze non ci sono più praticamente non ci sono più nel senso buono della parola perché le donne e le ragazze affermano la loro femminilità e ben fanno però non si sognerebbero mai di avere una, una, una sorta di difesa verso i loro, i loro compagni, i loro amici, no. Le ragazze oggi cercano, salvo le amichette di Berlusconi, no? quelle sono fatte a parte, poverette, sono delle succubi, cercano di collaborare per la crescita della società. Io la penso così. Bene. La Venezia invece chiedo, poi a un certo punto arriviamo noi, nel senso di scrittori, che ci mettiamo a scrivere libri, nella società succedono tante cose, in questo caso stiamo evidenziando le cose più meschine, nel senso brutto delle cose, queste cose qui entrano nei libri che scriviamo, allora quanto entra la società e questa società nei libri che scrivi tu e a, quanto, a, a cosa servono i libri nei confronti di questa società, cioè riescono a incidere, a cambiarla, quando scriviamo, scriviamo qualcosa che serve da questo punto di vista? Ma eh, Sì, penso assolutamente di sì. Volevo fare molti discorsi, non so se riuscirò a tenere le fila. Eh, Anch'io sono ottimista, ottimista però eh, a partire da una visione abbastanza sconfortata di quello che sta succedendo intorno a noi in questi anni. Eh, questa visione diciamo che eh, alcuni anni fa ho aperto definitivamente gli occhi, sarà stato nel 2004-2005 quando stavo scrivendo eh, mille anni che sto qui e, m, per scrivere il capitolo dove parlavo degli anni 70 sono andata nonostante io avessi vissuto quegli anni eh, abbastanza ragazzina però insomma li ho vissuti appieno eh, sono andata a rivedere gli slogan dell'epoca e a un certo punto eh, ho trovato gli slogan delle femministe e ho detto ma oddio ma ci vorrebbero oggi degli slogan tipo maschietto represso masturbati nel cesso più che all'epoca sarebbe necessario oggi perché il problema è che non è che siamo tornati indietro, il problema è che le conquiste del femminismo sono state distorte e asservite in maniera perversa perché se le donne oggi possono andare tutte scosciate e nude in televisione è grazie anche alle conquiste del femminismo perché eh, negli anni 50 non ci potevano Andare. Quindi, eh, e questo è molto triste che eh, sia stata distorta questa battaglia. Allora, e, mh, e poi eh, stavo pensando, appunto anche mentre si parlava, alle parole, alle parole, per esempio, eh, al fatto che in questi anni eh, per tanto tanto tempo nelle trasmissioni televisive nei dibattiti eh, anche qui oggi senza voler dire e sentiamo ah, allora questo governo ha fatto questo ha fatto quest'altro il ministro ha fatto questo e Berlusconi ha fatto quello a me viene di, da pensare a un vecchio film che stavo cercando disperatamente di ricordare come si svolgeva esattamente la cosa che si, è il processo di Norimberga eh, non so se qualcuno la, è un vecchio film in branca e nero e, allora e nel processo di Norimberga che io ho visto tantissimo tempo fa, quindi sarò un po' imprecisa nel raccontare l'episodio che comunque mi colpisce e mi fa pensare ancora oggi sempre, a un certo punto c'è un imputato che dice sì, una cosa tipo ma io non potevo prevedere cosa sarebbe successo e il giudice gli dice sì però quella volta che lei ha firmato il falso per una testimonianza mi pare che incriminavano un ebreo ma era una piccola cosa dice da lì avrebbe dovuto sapere cosa stava succedendo quello che io voglio dire è che non c'è bisogno di avere ulteriori notizie su scandali ah, è successo ora non perché voglia contestare quello che è stato detto anche stasera però è successo questo è successo quello negli altri paesi succede così non c'è bisogno basta guardarci intorno basta sapere una sola cosa che, che succede, ma quello che noi dovremmo sapere è l'atteggiamento che abbiamo noi, il fondo siamo noi cosa noi vogliamo fare, cosa ci prendiamo la responsabilità di fare perché credo che se le cose sono a questo punto oggi in Italia è perché noi parlando pensiamo che tutto ciò capiti perché ci sono degli altri che fanno delle cose i ministri, Berlusconi eccetera eccetera ma noi in realtà facciamo parte di un sistema e noi siamo una parte attiva di questo sistema quindi l'unico cambiamento può avvenire nella nostra presa di responsabilità e quindi mh, io sarei per il silenzio, basta uh, continuare a vedere cosa va e cosa non va e uh, per l'azione, Cioè uh, io mh, da un po' di tempo, non, insomma, ormai diversi anni guardo molto poco la televisione perché non mi interessa più sapere, vedere gente che litiga, ah no ma tu hai detto così, no ma questo è... Con c'è bisogno cioè già di sapere già sappiamo in che mondo viviamo ma cosa noi siamo disposti a fare ehm, da un po di tempo eh, sono diversi anni che vado disperatamente alle manifestazioni e devo dire che negli ultimi proprio giorni vedo un cambiamento perché mentre eh, fino a pochi mesi fa andavo nelle manifestazioni nelle assemblee e sentivo i soliti discorsi eh, sono andata eh, verso luglio, insomma prima dell'estate, c'è stata una manifestazione eh, sui, eh, per lo spettacolo, per Italia alla cultura, Italia al fus, eccetera, eccetera. E' è andata lì tanta gente a lamentarsi. Ah, sapeste ai ricercatori che cosa ha fatto Berlusconi? Ah, sapeste ai ministri che cosa ha fatto i poveri cineasti? Ah, sapeste che cosa ha fatto agli enti lirici, agli enti teatrali, eccetera. Io sono uscita sconfortata da questa, da questa assemblea che si era tenuta a Piazza Navona perché parlando non cambia niente sono stata eh, quando è stato due se una settimana fa, qualche giorno fa all'Adriano dove c'è stata una nuova manifestazione eh, dello spettacolo per la prima volta della gente individualista come sono le persone che fanno spettacolo si è unita e in tutta questa assemblea sono state fatte, ognuno è andato lì a portare delle proposte, non a lamentarsi, a raccontare di altri, a litigare, a fare polemica, ma a fare. Credo che i libri siano delle azioni, in realtà la parola che è scritta in un romanzo, è una parola che agisce, che agisce all'interno delle nostre coscienze, che fa un percorso misterioso, perché non è la parola che, che dice, che esamina, che analizza, è qualcosa che va a colpire la nostra coscienza, va a colpire il noi, ma va a colpire anche l'io, perché eh, noi siamo delle individualità legate l'una all'altra attraverso dei fili che ci legano al passato, in verticale e al presente in orizzontale, siamo legati quindi noi siamo la maglia della catena che può fare eh, la differenza, infatti eh, questo io cerco di farlo eh, vivendolo su me stessa e ehm, trasferendo la mia esperienza nei libri cerco di eh, lavorare sull'identità perché credo che lavorando sulla propria identità si possa riprendere potere e sì, poi parlerò ancora forse volevo chiederti una cosa c'è oggi una grande produzione letteraria di libri io ritengo che sono più quelli che scrivono che quelli che leggono ma insomma, diciamo sintetizzando però e questa è una cosa che secondo me è vera, che si legge poco, si legge poco soprattutto della produzione che via via ogni giorno viene fuori, ci saranno libri belli, ci saranno libri belli, comunque una produzione letteraria c'è ed è molta. Secondo me nelle scuole, cioè nei licei, nei ginnasi, nelle scuole superiori, ma anche, ma anche nelle scuole inferiori, perché i libri sono scritti per tutte le età, si dovrebbe spingere a far leggere i ragazzi la letteratura attuale, cioè quello che esce fuori. Se i docenti fossero in grado di vedere la produzione letteraria che via via va uscendo nel, nel sul mercato, e consigliare, anziché i soliti libri, per carità, bellissimi, fondamentali, consigliare dei libri che parlano dell'attualità. Per esempio questa cosa del, fatto de, de, del problema delle, delle donne, di creare una coscienza nelle donne. Ci sono molti libri da cui si può ricavare questa necessità di avere una coscienza collettiva al femminile e questo è, secondo me invece i docenti o oh, non sono in grado di farlo non hanno il tempo per farlo, non lo so ma io vedo con i miei figli, con eh, i, i loro amici, i loro compagni libri nelle scuole, libri che sono usciti oggi, ieri, la settimana scorsa non ce ne sono, non se ne parla e allora voi che siete, voi che scrivete dovreste fare in maniera di fare conoscere la vostra produzione letteraria ma proprio nelle, nelle scuole nei ragazzi perché il fatto che leggano le persone diciamo anziane che hanno già una loro formazione è importante sì ma non è importante tanto quanto lo sarebbe per la formazione dei giovani certo sì, io vado spesso nelle scuole eh, un, eh, poi ho una pagina su facebook e allora poi i ragazzi mi scrivono c'era una ragazza di Rimini che mi ha divertita, mi ha scritto, abbiamo letto i suoi libri, all'inizio siamo rimasti straniti, dico perché? E dice perché parlava con un linguaggio nuovo, eccetera, eccetera, e poi invece sono piaciuti, quindi i ragazzi sono molto pronti a, ad accogliere e spesso i professori sono inadeguati perché appunto con tutto il, il grande amore, eccetera, eccetera, però c'era una professoressa, che diceva, ah, però dobbiamo imparare a scrivere le lettere e voleva da me che io dicessi sì. Dico, ma perché dovrebbero scrivere le lettere quando si scrivono le mail oggi? Cioè, non si possono chiedere ai ragazzi delle cose vecchie, però volevo dire ancora aggiungere delle cose che ho dimenticato prima a proposito della parola. Un altro segno che mi fa pensare che i tempi stanno cambiando è che eh, mi sembra che in questo momento la gente abbia bisogno di parole enunciative, cioè non analitiche, eh, questo me lo fa pensare il successo che ha avuto la, la trasmissione di Saviano e di Fazio, una trasmissione dove non è che si facciano delle analisi così interessanti, cioè ci sono tantissime trasmissioni che analizzano, che fanno delle cose, oggi eh, le persone sono talmente stanche che vogliono una specie di dieci comandamenti io sono il Dio Padre Onnipotente eh, creatore del cielo e della terra è questo che è stato chiesto a Saviano, di ridire in maniera semplice delle cose, eh, senza fare grandi analisi, senza però rimettere dei paletti della parola un'altra cosa che, eh, su cui riflettevo per quanto riguarda la parola è che mh, sempre in questi ultimi giorni abbiamo creato un gruppo di donne, quindi è venuto fuori questa, questo desiderio di agire e però notavo questa grande timidezza nel dire però non è che siamo come le femministe, eh, però non è che dobbiamo dire gli slogan vetero io a un certo punto mi sono detta ma perché non osare, cioè osiamo con la parola, la parola è un campo dove a volte si può ehm, reinventarla, a volte per reinventarla bisogna essere anche molto vecchi e quindi avere anche il coraggio di eh, usare termini impopolari come per esempio femminismo ormai un termine molto impopolare Re recuperare delle memorie eh, che sono delle memorie appunto per esempio gli anni 70 riagganciarci cioè lì c'è una vera rimozione perché eh, gli anni 70 sono stati sepolti eh, e mh, si è creata una cultura che ha eh, creato una specie di confino per i reduci degli anni 70 come gli indiani d'america allora, eh, insomma, questi fili io penso che li possa ri, ritessere chi scrive. Per quanto poi riguarda i ragazzi, eh, il mio consiglio ai professori è di vietare i libri perché la cosa che eh, piace di più ai ragazzi di solito è fare: le, cioè non, è, non si sarà mai consigliando, imponendo, eh, mettendo dei premi che leggeranno i libri, li leggeranno se ne avranno voglia. A volte io leggevo di nascosto quindi forse anche i ragazzi leggono i blog insomma hanno i loro canali torneremo su questa cosa della cultura anche con Ottavia Piccolo ma non adesso no. perché volevo raccogliere <ride> se no perdevo una cosa che ha detto Mariolina Venezia la voglio chiedere a Di Feo e poi anche a Rizzo ed è questa, allora Mariolina dice tante cose ovviamente io semplifico impropriamente ma è per, per arrivare su questo argomento ehm, sappiamo tante cose sappiamo molte cose, sappiamo tutto è il momento dell'azione Meglio ancora se sulla base di alcune cose molto semplici come i dieci comandamenti. Ora, eh, sappiamo tutto, sappiamo tante cose, continuano ad uscire no? materiali, adesso ci sono i documenti di Wikileaks per esempio, quelli di una volta, quelli nuovi che arriveranno, parliamo non più di, eh, di, di, di cose opinabili, di considerazioni politiche, io credo che quello abbia fatto male, parliamo molte volte di dati di fatto, che al di là che uno creda o non creda che quella persona sia colpevole fino a che non arriverà la sentenza eccetera, ma sappiamo che certe cose succedono. Quando avete mh, citato una serie di esempi no, di sprechi e eh, si sono sentiti i, i sussulti di sdegno da parte della gente, la gente si arrabbia e queste cose non le piacciono. Però se sappiamo tutto e se è il momento dell'azione, perché ancora non succede niente? Perché abbiamo l'impressione, forse sbagliamo, che in effetti non succeda niente. Di fronte a tutti questi scandali, a queste cose che ci fanno una gran rabbia, poi però che succede un ulteriore scandalo tra qualche giorno? Volevo chiedere a te, è così? Cosa ci manca? Eh, anzitutto dobbiamo capire di che gente parliamo. E cioè, noi sappiamo tutto, le persone che sono qua dentro hanno un interesse e si rivolgono ad alcuni organi di informazione che probabilmente hanno una qualità. Il successo del programma di Saviane Fazio il successo della tua trasmissione, per citare un caso, nascono anche dal fornire qualcosa che somiglia a informazioni. Però sono un'offerta limitatissima nel panorama televisivo, che invece è dominato da dibattiti in cui si urla, in cui i fatti perdono qualunque importanza, si va per dichiarazioni, fino a slogan che vengono annunciati e perdono ogni significato. Quanti sono gli slogan del nostro governo? La realtà dei fatti invece nel nostro Paese manca. O meglio, il problema è aumentare la conoscenza dei fatti da parte dei cittadini. Il governo ha negato che esistesse una grande crisi economica. Anche qua in Emilia Romagna uno vede le fabbriche chiuse, eppure ai TG, che rappresentano il 70-75% dell'informazione che viene messa a disposizione degli italiani, questa crisi non si è mai materializzata. Nei Tg si dice che la mafia sta venendo sconfitta perché hanno arrestato X migliaia di latitanti e sequestrati X stra miliardi di miliardi di, miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di beni. O oh, ci sarebbe da farne una finanziaria se fosse vero, eppure questo viene ripetuto. Roma è tappezzata di manifesti con il numero dei latitanti arrestati e con il numero dei beni sequestrati. Allora c'è un problema passava l'azione, se passiamo noi siamo una minoranza. Noi possiamo dare un esempio e in questo io sempre vado a dire che la signora Grazia andrebbe clonata perché la sua energia, la sua forza, il suo ottimismo, quello è un esempio e sono i valori, come Foris diceva, insegna mio figlio a non salire sul pullman se non ha il biglietto, quello è l'esempio in un paese che si sta sfasciando, si sta sfasciando eticamente, moralmente, si sta sfasciando perché dice la scorciatoia è meglio della salita perché dovete farvi la salita prendete la scorciatoia le ragazze che vanno a fare il bunga, bunga quelle sì che fanno successo e quello è il modello che viene rilanciato da grandi fratelli e da programmi che purtroppo raggiungono una massa di persone superiore a quella che raggiunge l'espresso, che raggiunge il Corriere della Sera, che raggiungono i libri que per non parlare del teatro L'altro problema, ed è un difetto che abbiamo anche noi nell'alimentare questo pessimismo, è una certa tendenza a guardarci indietro. Oggi il problema è guardare avanti, il che significa guardare ai giovani guardando alla scuola. È la scuola che ci deve dare il futuro, una classe dirigente alternativa, dei nuovi italiani, chi ce li dà? Questi italiani di importazione che nascono qui hanno la pelle di colore diversa e parlano lingue diverse. È inutile che ci ispiriamo alla Lega e li ignoriamo, devono diventare cittadini e la strada per farlo è la scuola. Se noi non ci poniamo questi problemi e non guardiamo al futuro, guardandoci indietro finiremo per riavvitarci su noi stessi. Guardare al futuro oggi, allo stesso tempo, ci permette di capire i rischi che corriamo e che possono essere sì il toccare il fondo. Um, a me è capitato adesso per scrivere l'ennesimo libro, che tutti scrivono più libri, con Raffaele Cantone, che è un magistrato antimafia che per dieci anni si è occupato dei casalesi, ci siamo posti il problema di dire senti, vogliamo fare un libro, ok, però cerchiamo di guardare avanti. E la prima cosa che viene guardando avanti sui temi della criminalità organizzata e della corruzione è l'incubo per il federalismo. E questa crisi politica che stiamo vivendo, uno degli esiti che potrebbe avere in caso di una vittoria di un nuovo governo Berlusconi in cui la Lega sarà maggioritaria, sarà un federalismo rapido e selvaggio. Allora voi in Emilia Romagna state abbastanza bene. Io quando vedo in, a Faenza che arriva prima l'eleambulanza dell'ambulanza dico figo sono in Europa. Purtroppo a Casal di Principe, a Castel Voltuno non è così. Quindi se oggi si inizia con un processo federalismo selvaggio, a sud chi comanda? La signora Grassi ci dice, quando io ho un problema non posso credere nel sindaco, non posso credere nelle istituzioni che in futuro sono quelle espressioni dirette del federalismo, ma vado dallo Stato ed è quello che vogliono togliere. Ed è quello che stanno... Distruggendo la sua credibilità, riempendo i gabinetti dei ministeri di gente che non fa niente e che invece di pensare a ah, restaurare Pompeo organizza balletti, spettacoli, promozioni, studi di sondaggi dati agli amici degli amici. Il futuro, questo federalismo, può essere il fondo perché rappresenta una fine dell'Italia, il nord torna a essere provincia di sistemi economici diversi, il centro tornerà a invocare il Papa Re che almeno con i pellegrinaggi si fanno i soldi, e nel sud c'è già la soluzione della mafia imprenditrice con la sua borghesia, che è quella la realtà. cioè Ci sono situazioni, noi abbiamo raccontato un caso per tutti, la presidente, del, la presidente dei piccoli industriali della Campania, una donna imprenditrice di successo, brillante, ex presidente della pari opportunità, una donna che organizzava i convegni per la parità dei diritti femminili, per la tutela degli omosessuali sul posto di lavoro, che a un certo punto nella sua azienda fa una ristrutturazione. La proceda dell'architetto è troppo alta. L'architetto le chiede 400 euro, lei non li vuole pagare. Si rivolge a uno che sa essere uomo della camorra e che fa il consigliere comunale del PD. Questo gli dice c'ho questo problema, lui informa i camorristi, i camorristi vanno dall'architetto e lo minacciano. Che succede? Il mediatore, questo consigliere comunale, viene assassinato. Tra l'altro i killer che l'assassinano ci sono due che sono tesserati PD, due camorristi ventenni che hanno la tessera del PD in tasca. Per dire appunto, quando parliamo anche di noi e di gente che cosa rappresenta questa parola in buona parte d'Italia oggi. L'imprenditrice a quel punto si preoccupa, l'architetto corre e dice va benissimo, mi accontento di 20.000 euro. E stiamo parlando di responsabili di associazioni professionali, di professionisti, di gente che se voleva denunciare, di gente che se voleva rivolgersi alle strutture della legalità, poteva farlo. Ormai c'è questa rassegnazione di fondo e questa rassegnazione di fondo rappresenta il rischio della fine. Perché nei dibattiti è facile urlarsi addosso, è facile guardare al passato e dire eh ma nel 48, e eh, ma il comunismo, eh ma... D'altronde nel nostro passato, come insegnano anche molte delle trasmissioni di Ucarelli, non si riesce a avere chiarezza. Parlavamo prima del bandito Giuliano, un tempo si diceva l'unica certezza è che è morto, adesso ci dicono neanche più quello. è quello ad aumentare purtroppo il senso di incredulità e l'incapacità del nostro Paese di fare i conti con la storia. Però io credo nella necessità di fare i conti con la storia e sono un appassionato di studi storici, noi abbiamo un problema grosso che è salvaguardare il futuro e il futuro ce l'abbiamo davanti, cioè c'è gente che dice federalismo, parola bellissima se fossimo in svizzera, parola che è declinata, se mi desse un'Italia tutta fatta di Emile Romagna firmo subito, non è così cioè a sud federalismo significa criminalità organizzata Rosaria Capacchione è un personaggio sicuramente ammirevole, è una giornalista importante nella sua attività pur con un giornale di livello territoriale si è presentata alle elezioni europee per il PD il partito non è che l'abbia aiutata in ogni caso i cittadini hanno preferito Clemente Mastella a lei hanno preferito un uomo di cui tutti sanno è la democrazia signori, quando parliamo di gente bisogna rendersi conto chi è la gente che vota Rosalia Capacchione non è stata eletta. Una professionista che ha fatto il suo mestiere con coraggio e con capacità. Clemente Mastella, l'uomo che è saltato tra infinite maggioranze, che per andarsi a vedere il Gran Premio, cosa che ho raccontato io sull'Espresso, ha preso un Airbus presidenziale invece che prendere un treno o un aereo di linea. Persona che è stata. Eh, la moglie è stata arrestata, sono stati incriminati, ha fatto. qualunque cosa, fatti in dubbi, poi non c'è la condanna penale, ma i miei fatti sono quelli. Però quei fatti, il problema è che non li sa, la gente vede Clemente Mastella del Grande Fratello, vede, vede che vuole andare sull'isola dei, dei famosi, lo vede a porta a porta, lo vede in trasmissione in cui c'è un politico che parla di politica della supremazia della politica. E alla fine il messaggio che arriva è quello, come lo si combatte? Ognuno faccia il suo mestiere, l'esempio dei singoli, l'esempio e l'impegno su ogni categoria secondo me è l'unica strada che ci può salvare e che può iniziare a arrestare la slavina e ricostruire un qualcosa grazie questa, questa domanda com'è com che non c'è l'azione che non vediamo l'azione no. allora quando eh, io mi ricordo che dopo che uscì la cassa no, eh, girava su internet un filmato di uno che aveva il libro in mano e urlava si era auto diciamo, filmato no? e urlava la metà delle cose che ci sono scritte qua dentro 200 anni fa già avrebbero scatenato la rivoluzione francese. Ma il punto è proprio quello che eh, diciamo, nel, nel, oggi è impossibile la rivoluzione francese. no? Eh, allora se uno... Mh, indietro, ma anche senza andare troppo nel passato, ai grandi cambiamenti che ci sono stati, ai grandi e piccoli cambiamenti che ci sono stati. È vero quello che dice Gianluca: no? cioè, il tessuto sociale è molto degradato, soprattutto no? dopo vent'anni di martellamento televisivo di questi modelli che ci hanno inculcato. Eh, però c'è da dire una cosa che, tutti i che ci son, in tutti i cambiamenti che ci sono stati c'è comunque stata la spinta dal basso ma soprattutto la partecipazione della classe dirigente cioè che so, nel, quando hanno fatto la costituzione italiana no? non era facile perché, perché lì si scontravano eh, la, diciamo, i comunisti con i democristiani no? allora lì ci fu un dibattito violentissimo sulle radici cristiane no? C'era chi voleva a tutti i costi mettere nella Costituzione italiana le radici cristiane della, del Paese, un qualche cosa che comunque riportasse. E su quello sono rimasti incastrati, si è rischiato anche di non fare la Costituzione, finché la pira cedette e disse va bene, non ce le mettiamo, consapevole del fatto che era più importante che si facesse una buona Costituzione che non affermare un principio di parte contro l'altra parte. Quindi lì la classe dirigente fu fondamentale, è stata fondamentale anche se vogliamo eh, in quel barlume bar di rinnovamento dopo Tangentopoli, non ci dimentichiamo che ci fu uno che propose un referendum per il maggioritario e passò una legge che cambiava radicalmente, cambiò radicalmente per pochissimo tempo il rapporto tra i cittadini e, e gli elettori vennero introdotte delle norme, la norma sul sindaco, le elezioni dirette del sindaco, no, vi ricordate come era prima? Noi a Roma abbiamo avuto dei sindaci che nessuno si ricorda neanche più, abbiamo avuto Giubilo, Signorello, Carraro, sindaco di Roma, vi rendete conto Carraro, sindaco di Roma? Eppure questi non rappresentavano nessuno se non il loro partito, eppure lì la classe dirigente ebbe il coraggio di introdurre un sia pur minimo cambiamento. Perché oggi niente cambia? Allora, l'altro giorno, eh, cioè no, quest'estate nella manovra finanziaria, Tremonti aveva messo una norma che tagliava del 50% i contributi ai partiti. Lo ridussero prima al 20% e poi al 10%. L'altro giorno, eh, durante la riforma dell'Università, Rutelli era riuscito a far passare un emendamento che... Eh, destinava a, alla ricerca il 10% dei contributi elettorali ai partiti. Ovviamente l'hanno tolto adesso, l'ultima versione. Quando saltò fuori che eh, i partiti avevano eh, un, un sistema di eh, agevolazioni fiscali, avevano introdotto un sistema di agevolazioni fiscali per i cittadini che davano i contributi volontari 51 volte più favorevole che non per i, i contributi volontari alle associazioni per la ricerca sul cancro, per dire, scoppiò un mezzo scandalo e vennero presentati non so quanti disegni di legge in Parlamento, nessuno, disegno, nessuno di questi è stato mai calendarizzato, ci sono credo eh, 10 o 15 o 12 provvedimenti che chiedono la riduzione del numero dei parlamentari che giacciono in Parlamento e alcuni di questi sono firmati dai leader, cioè uno ha presentato casini, tanto per non fare nomi, no? quindi non peones, ma insomma capi di partito. Eppure quei provvedimenti non sono mai stati neanche minimamente presi in, in considerazione. Questo per dire che, cosa? Per dire che eh, men mentre, invece, mentre invece non ci dimentichiamo che nel 1993 i cittadini votarono un referendum che, aboliva il finanziamento pubblico eh, dei partiti e infatti gli anni successivi furono gli anni in cui i partiti ebbero il minor finanziamento in assoluto no? che cosa è accaduto a un certo punto? che questo meccanismo si è spezzato e si è spezzato perché diciamo, la politica ha smesso di essere politica ma è diventato cesarismo, cesarismo e in tutte le sue forme. È chiaro che la prospettiva nel momento in cui io eh, nomino i parlamentari e eh, i parlamentari non sono parlamentari perché io li ho messi in una lista bloccata e vengono eletti non perché rispondono a dei cittadini, ma rispondono al capo e, e si capovolge completamente la prospettiva. Quindi, non rispondono più a me, ma rispondono a chi li ha eh, nominati, quindi non fanno, eh, hanno più alcuna spinta a fare l'interesse che viene e rispondere alle spinte che vengono dal basso, ma soltanto alle spinte che vengono dall'alto. Questo è un meccanismo, diciamo, è un, una spiegazione forse banale, ma che fa capire molto bene perché non cambia niente. Perché il contributo della classe dirigente al cambiamento non c'è, non ci può essere. Allora, è chiaro che se non si inverte questo sistema eh, non eh, ne veniamo fuori, perché che interesse può avere un parlamentare eh, a diciamo, accogliere le istanze dei cittadini? Alcuni interessi. Il, il, esatto, il motivo per cui non eh, cade il governo, probabilmente, è anche il fatto che molti parlamentari non hanno interesse a farlo cadere perché hanno, non hanno interesse a andare via dal Parlamento, vogliono, vogliono restare lì, quindi diciamo, si è interrotto in Italia, si è spezzato quel meccanismo che lega l'interesse collettivo alla classe dirigente, in, un paese, in una società democratica la classe dirigente è quello che interpreta le istanze della, della collettività e che media gli interessi che ci sono nella collettività. Ebbene la nostra classe di gente non è in condizione di farlo, ma non soltanto, ripeto, per mancanza di competenze si potrebbe ricordare una, uno studio del professor Merlo, mi pare dell'Università della Pennsylvania che ha messo in parallelo gli eletti del 48 all'ultimo Parlamento arrivando alla conclusione che ci sono meno laureati oggi che non nel 1948. E però eh, la retribuzione è enormemente superiore rispetto a quella eh, del Parlamento del 1948. Eh, per dire che se, se non ripristiniamo il, il corretto rapporto democratico tra eh, chi sta nel Parlamento e chi lo vota, eh, noi non ci possiamo aspettare, eh, a, meno che, a meno che, ecco qui eh, c'è diciamo, una subordinata, a meno che diciamo non si arrivi eh, al fondo no? allora ehm, quando si arriva al fondo poi succedono cose che non sono più controllabili eh, che non eh, sono più neanche governabili dalla politica e neanche dalla polizia no? perché eh, quando si rompono i legami che tengono eh, insieme no, il corpo sociale e poi può accadere, accadere l'imprevedibile i segnali che stanno arrivando, io concordo abbastanza con il fatto che ci sono dei segnali particolari in questo periodo, per esempio io che ho fatto negli anni 70 la mia parte e mi ricordo quegli slogan, non mi ricordo un assalto al Senato, io non me lo ricordo. E soprattutto diciamo, considerando il fatto che allora eh, chi faceva le manifestazioni erano gruppi organizzati, no? c'erano i servizi d'ordine, c'era diciamo, eh, un qualche cosa di, eh, diciamo di, di anche un po' virgolette di militare no? nelle manifestazioni. Vi ricordate? No? Io ho 54. Eh. E, e, e quindi, quindi quella, quelle immagini di, di questi ragazzi che si scagliavano contro il portone del Senato mi ha colpito profondamente perché sono quei, quei, diciamo, quelle schegge di, che ti fanno capire che qualche cosa sta cambiando ecco, il pericolo è che la classe dirigente attuale non si renda conto non colga queste schegge e non capisca che questo è il momento di fare un passo, cioè di, di dare un piccolo contributo al cambiamento, perché sennò il cambiamento inevitabilmente li travolgerà. E posso? Posso? Ti ho chiesto quanti anni hai, perché questo discorso, mio figlio ha pure 54 anni, e mia figlia 52, quando loro erano uh, al liceo pressa poco c'erano molti movimenti, devo dire una, un fermento nella società gio giovanile, te lo ricorderai, no? Molto vivace. E io un mese fa dicevo: ai miei figli e quindi a mio nipote, dicevo: Ma com'è che non fate la rivoluzione? <ride> Perché quando <ride> Perché la situazione è tale che non, non si sopporta di dover accettare tut, tutte queste corruzioni, queste connivenze. Bene, io l'ho detto questa cosa, cos'era forse a luglio, adesso non mi ricordo, alla fine dell'estate. Bene, oggi, come in tutte le città, a Palermo è successo il finimondo. La gente, i ragazzi, i licei, ci sono la maggior parte dei licei che una settimana che non fanno scuola, ma non fanno scuola per ribellarsi contro la, la, la Gelmini, contro la, la legge della Gelmini, perché loro capiscono, hanno recepito il fatto che, se, che questa legge taglia e tronca qualsiasi possibilità di sviluppo nella società giovanile perché, perché taglia i finanziamenti alla, alla scuola pubblica, alla, alle università ed è una cosa, l'hanno recepita e sono scesi tutti quanti dentro e non è mentre il primo, giorno, il primo e il secondo giorno, vabbè così non, non c'è scuola a poco a poco parlando tra di loro e con questa grande partecipazione perlomeno a Palermo la partecipazione dei licei dei licei pubblici ovviamente è stata quasi totale l'hanno capito l'hanno capito, l'hanno recepito e io sono contentissima di questo io che sono una nonna 82enne io sono contenta che mi hanno non fare niente. sono molto contenta di questa cosa perché quando si arriva a un punto che in cui razionalmente si pensa non si può continuare così allora l'unico sistema è scendere in piazza fare capire che si è capito il, il, il, dove sta il marcio dove sta, perché se no è come se tutto fosse legittimo fosse possibile, fosse plausibile non è vero, non è vero sì. Ci tenevo a dire una cosa in risposta a questa domanda, quale gente, quale gente che ascolta cosa? perché la gente vede il Grande Fratello perché la gente vede la tv di Berlusconi ma chi l'ha lasciata la tv a Berlusconi? Dove stavano gli intellettuali negli anni 80, negli anni 90, nel 2000 eh, mentre eh, Berlusconi, grazie a delle leggi dopo, eccetera, però ha conquistato questo mezzo di comunicazione non c'è stata una grande miopia che poi è diventata una cecità verso un mezzo eh, che oggi arriva a tutti il mezzo televisivo eh, all'indomani, quando io ho vinto il campiello mi scoccia nel raccontare questa cosa perché sembra che parlo di una cosa mia, ma in realtà mi ha molto colpito, c'è stata tutta una polemica sul fatto che avesse vinto una persona che scriveva per la televisione. Nella polemica non, era, non si parlava mai del libro, si parlava del fatto che una persona che scrive per la televisione, che quindi... Cioè, ha vinto eh, questo premio ultimamente sono stata a un convegno di scrittori anche bravi e uno è arrivato a dire cioè, quando io leggo un libro e vedo che mi piace, e mi prende lo lascio perché diffido di questo libro eh, perché il libro deve essere difficile deve, eh, deve farmi riflettere deve darmi fastidio ora cioè, va bene Uh, ci sono dei libri che sono difficili che per dire quella complessità uh, hanno bisogno di essere difficili ma sono pochissimi uh, spesso si possono dire delle cose molto interessanti molto belle anche essendo facili anche parlando alle persone mi sembra che da parte degli intellettuali italiani sia creato un malinteso per cui chi uh, parla con le persone è uh, un demagogo è una persona che vale poco uh, e quindi c'è stata una svalutazione cioè, io credo che questa cosa gli intellettuali un pochino dovrebbero anche riflettere eh, sul su, su, su, su loro ruolo in quello che sta succedendo oggi in Italia. Allora, il rapporto con la cultura e con la televisione da parte degli intellettuali è un grande argomento, un grande dibattito che spero che faremo presto infatti perché proprio è da... e la sottovalutazione della potenza della televisione che c'è stata fin dall'inizio, da parte all'inizio di tutte le parti politiche e poi piano piano abbiamo visto insomma, che potenza abbia la televisione. Questo qui chiamerebbe in causa la cultura, ma non ancora adesso, scusa. No, invece, no, devo solo dire una cosa, io devo andare a fare lo spettacolo, ah, certo, invece, se no, no la certo. cultura non la facciamo. Tra no, no, 5 Quindi, minuti abbiamo finito. Ecco. No, no, se hai ancora 5 minuti, passavo prima al professore a chiedergli una cosa per riallacciare, e poi arrivavo a te, no, poi anche loro hanno, hanno, insomma, a un certo punto devono andare via. Scusami se ti faccio queste catture, ma in realtà era solo per dire guarda, che arrivo a te, perché sennò sembra che. No, no, via, anzi, sei. Allora, è questo. Sulla base anche di quello che ha detto Rizzo prima e che aveva detto all'inizio, no? eh, si può andare avanti così, siamo arrivati in fondo, no? si può andare avanti così, e sulla base anche del fatto che la gente reagisce, si percepisce questa reazione da parte di alcuna gente, di molta gente, a volte si percepisce, come ho detto prima, anche una reazione incontrollata, inconsulta, volano un sacco di schiaffi in questo periodo, c'è gente che piglia manganellate, va bene, però anche persone attempate di una certa... Posizione, si pigliano schiaffoni nei ristoranti. Voglio dire, c'è una grande rabbia in giro. Sì, no, che appartiene ad un altro momento, però magari non l'avremmo letta questa notizia. Ora c'è una gran rabbia in giro. Io mi chiedo: quanto un sistema può scendere prima di collassare? E cosa fa il sistema quando si trova sull'oro del collasso, sempre che ci siamo? Come reagisce? Ci possiamo aspettare, visto che prima abbiamo parlato di classi dirigenti, una riforma da parte delle classi dirigenti? Eh... Beh, non è facile la domanda, eh, direi secondo me si può andare, come dire il declino può anche può esserci un declino molto lento, dolce, poco avvertito eh, e vorrei sottolineare che il declino di cui stiamo parlando è anche un declino che ha delle sue conseguenze economiche, perché se uno guarda gli andamenti di anno in anno della graduatoria internazionale di cui parlavo prima, quella di Transparency International, e di graduatorie come quelle che fa la Banca Mondiale, per esempio quella che si chiama Doing Business, che descrive quanto i singoli paesi sono eh, contesti positivi per l'attività di impresa, si vede che gli andamenti sono più o meno paralleli. Se c'è un declino da un lato, come c'è per l'Italia, c'è anche dall'altro lato. E, quindi io temo che eh, si possa declinare, si possa, no, si, si, si possa, ancora, possa ancora peggiorare for, fortemente la situazione. Però io devo dire che eh, ci sono anche aspetti positivi, ora non vorrei che noi dessimo stasera un'immagine un totalmente eh, pessimista, pessimista di una situazione irrimediabile, ci sono anche dei segnali positivi che un po' dipendono, un po' nella società. Eh, anche se in questa fase secondo me c'è una fase di estremo scollamento fra, il, fra la società e la classe politica molto più grave eh, dal, di quanto c'è sempre stato, c'è diciamo. sempre un po', da, da decenni si lamenta un, una perdita di contatto fra la classe politica e la società, direi che anche da quello che, se uno guarda anche ciò di cui discutono i politici si vede che veramente questo scollamento è arrivato ad una, ad una, a livelli estremi. E nonostante questo io direi ci sono segnali positivi come sono quelli che sono stati descritti nella società, ma direi ci sono anche segnali positivi nelle istituzioni. E faccio un paio di esempi. Una cosa molto, molto, che funziona molto bene in Italia, per esempio, è una cosa. A proposito di prevenzione della corruzione, un ufficio della Banca d'Italia, anzi un ufficio costituito presso la Banca d'Italia che si chiama Unità di Informazione Finanziaria, che è l'ufficio da cui passano tutte le segnalazioni delle operazioni anomale dal punto di vista del riciclaggio finanziario, che è la struttura da cui sono partite tutte le indagini più importanti che hanno fatto più scalpore negli ultimi mesi, dalla Cricca, al case dei ministri, allo Ior e così via. Quindi il sistema è anche capace di, eh, di, di, di, di creare i suoi anticorpi. Un'altra cosa che forse può stupire, un po' può essere eh, più controversa, ma a mio parere è pure importante, è la riforma Brunet. Brunetta Brunetta può piacere o non piacere, però la legge con la quale lui la legge è il decreto attuativo con la quale è stato, che porta il suo nome, che ha sta riformando il pubblico impiego e la pubblica amministrazione, in parte risultato di un lavoro bipartisan in Parlamento che ha molti difetti, però introduce alcuni elementi importanti, eh, per esempio la trasparenza amministrativa, per esempio il principio della valutazione dei dipendenti e degli uffici sulla base dei risultati e quindi del collegamento della retribuzione al merito, eh, se posso concludere tornando però al, al, al tema del Parlamento con cui, di cui ho parlato prima eh, io sono abbastanza d'accordo con il senso del, di, di alcune cose che sono state dette cioè in questa fase a mio parere eh, il pesce puzza dalla testa cioè il grosso problema è veramente la classe parlamentare ed è evidente dal modo in cui in Parlamento si discute del problema della corruzione c'è in discussione in Parlamento un disegno di legge anticorruzione che contiene alcune norme buone, altre norme inutili o dannose ma che guardano soltanto alla pubblica amministrazione di se stesso, della corruzione parlamentare della quale ci sarebbe bisogno di occuparsi, il Parlamento purtroppo non si occupa finalmente sono in sostanza. Sì, sì, che è questo, visto che abbiamo parlato tanto, il tempo purtroppo è tiranno. Quindi mh, dopo vediamo se c'è ancora spazio per qualche domanda da parte del pubblico. So che qualcuno deve andare via, per esempio chi, chi deve andare via vada via, e noi continuiamo a chiacchierare per pochi minuti. E, allora meschinopoli significa un paese meschino, un paese meschino è un paese privo di valori. I valori non è che si comprano al mercato, si fanno e li fa la cultura soprattutto. Che responsabilità ha la cultura? in Meschinopoli, che responsabilità abbiamo noi, quant'è colpa nostra, Quant è colpa di altri che sono messi in una brutta situazione e che cosa dovremmo fare ancora di più? No? Allora io penso che è sempre un po' colpa nostra e in questo sono assolutamente d'accordo con Mariolina perché, <coughs> perché abbiamo, abbiamo trascurato negli ultimi anni di eh, guardare dentro noi stessi e guardare quello che ci stava succedendo intorno. Eh, L'argomento effettivamente eh, cultura eh, intellettuali e televisione negli ultimi 30 anni: eh, che, che cosa è successo, dove eravamo, dove erano gli intellettuali. Eh, io non mi considero tale, sono appena appena una comica, comica intesa nel senso non che faccio ridere, ma insomma perché non sono capace, ma comica perché faccio l'attrice. Eh, faccio solo il mio mestiere, spero di farlo bene cerco di farlo bene, però davvero che cosa è successo, che cosa, dove stavamo guardando eh, mentre succedeva tutto questo bisogna, bisogna domandarselo, eh, la televisione non è né buona né cattiva, Secondo me la televisione è un mezzo straordinario, non ci siamo accorti che era un mezzo straordinario, l'abbiamo fatto diventare semplicemente un, un mezzo di propaganda eh, politica eh, bassa e basta, è un mezzo per rimbambire la gente, ehm, è vero che il 75% del, eh, dei cittadini italiani si informano attraverso la televisione e quindi da questo deriva tutto il resto. Eh, il la cosa secondo me da cui ripartire è la scuola, ma nel momento in cui abbiamo una scuola pubblica massacrata e una scuola privata eh, premiata, privilegiata, da qui non, possiamo, non si può davvero discutere. Quindi io mi aspetterei, la cosa grave da dire è che i governi eh, Diciamo di sinistra, sinistra, diciamo come volete, non hanno fatto nulla, anzi, hanno fatto secondo me molto male eh, rispetto alla scuola. Eh, e quindi dovremmo ripartire da lì quando ci sarà data la possibilità, soprattutto se ci sarà data la possibilità, di mandare in Parlamento le persone che riteniamo eh, che ci rappresentino davvero, perché anche lì, ma dove eravamo? quando quelle leggi sono state, io mi stavo domandando ma cos'è successo da quando ho, sono andata a votare per il referendum per l'abolizione del, del finanziamento ai partiti, poi dopo che è successo? Non me lo ricordo nemmeno più il disastro che è successo perché io sono arrivata al punto che ogni volta che vado a votare sono disperata perché mi tocca votare per delle persone che non mi rappresentano, quindi poi vivo a Milano, pensate un po', da, sono anni e anni che ho, ho votato delle persone di cui non mi ricordo manco la faccia, non mi ricordo i nomi, ho votato sindaci che sono passati dall'altra parte, poi di nuovo dall'altra parte, poi di nuovo dall'altra parte, sono scappati con la cassa, non so, hanno fatto qualsiasi cosa, ho votato persone, eh, l'unica persona che, che, che ero felice di aver votato purtroppo, Purtroppo è morto pochi, pochi giorni fa una persona straordinaria che era, eh, adesso non mi viene il nome, Sarfatti, grazie, scusate, eh, però davvero mi, mi, mi, mi volto indietro e dico ma che cavolo, mi sveglio tutte le mattine, ho la radio sveglia alle 8 nella, nella speranza che mi dica qualcosa di bello. Non vi dico qual è la notizia che vorrei avere, ma ve la immaginate. Basta, grazie. Scappo. Sì, sì. Vi lascio, mi dispiace, starei qui a chiacchierare, ma vado a fare lo spettacolo. Vi aspetto. Bene, grazie a Ottavia Piccolo, la vediamo chi viene a vederla la vede più tardi al teatro, in questo spettacolo. Molto bello, abbiamo ancora eh, 4-5 minuti, chiudiamo un po' prima delle 19.10 per delle domande da parte vostra se ne avete. Buonasera a tutti, eh, io voglio solo dire una cosa di cui sono rimasto un po' male questa sera, è quella che comunque vorrei dire che io non ho mai giudicato per i generi le persone a seconda del sesso che è scritto all'anagrafe o di quello che hanno materialmente come gonadi. Nel senso che credo che ci siano persone intelligenti di sesso maschile e femminile, buone e cattive di sesso maschile e femminile. Io per esempio, non per vantarmi, ho distribuito mimose per l'8 marzo per l'Ur Unione donne italiane in passato e andai a firmare per la prima proposta di legge contro la violenza sessuale. Però vorrei anche dire una cosa, che questa sera ho sentito parlare sempre solo male, e non è la prima volta che si sente a livello mediatico, del genere maschile, specialmente dei ragazzi. Come che siano la negatività in toto, come che siano solo dei poveri ignoranti. Evidentemente se anche lo dovessero essere... Forse è stata la mancanza dei padri, ma anche delle madri, e comunque non c'è mai un'azione positiva nei loro confronti, un complimento o qualcosa. Vorrei dire che sono anche stati, purtroppo so con chi ho di fronte, e non è a questa persona che mi rivolgo nell'intervento, anche tanti uomini morti alla lotta contro la mafia, e io penso che un mondo sarebbe più civile se ci fosse una convivenza, minore aggressione e più e ascolto tra uomini e donne e meno offese. E questo è quello che proporrei a questa sala... Perché veramente diventa sessismo e servizio psicologico in questo modo e non sarà una crescita di una società positiva. I giovani adolescenti di sesso maschile sono in aumento di suicidi e i ritiri scolastici. Se questa è la società che si vuole proporre, a noi non regala niente a nessuno comunque, né le lauree né i posti di lavoro. Posso dire una cosa, che ci sono per l'imprenditoria femminile a livello dell'Unione Europea eventuali contributi, per quanto siano a uh, gocce, e eventuali defiscalizzazioni. Perché di sesso maschile? No. Tre anni fa ci fu una parlamentare che propose addirittura le classi separate per sesso e credo che sia veramente un modo per andare indietro. Allora io mi chiedo se le donne giustamente contestavano, giustamente ripeto, io ero anche con loro, delle cose per dei loro diritti contro le loro discriminazioni, oggigiorno nei linguaggi a livello masmediato e non solo, anche un po' legislativo, si sta venendo avanti un qualcosa di cui mi viene da dire che... Giotto, batte il maestro Cimabue perché sono molto brave a fare tutto quello che hanno sempre criticato e questo è un grande remarco, ma alcune perché io non ho mai generalizzato per sesso per me siamo persone intelligenti e mai maschi e femmine siamo persone, poi maschi e femmine mi servono solo per altre cose e adesso chiedo scusa poi vado via non voglio essere provocatore vorrei fare un piccolo gesto non scortese questo è il libro della signora Mariolina Venezia che ho comprato oggi gentilmente e vado via glielo rendo perché sono un maschietto e mi vado a masturbare Grazie. nel cesso non ho tempo per leggere, sono ignorante Poi, perché mi sono mi dispiace male. che si sia offerto purtroppo, eh. eh, purtroppo non c'è stato abbastanza tempo forse per completare il mio pensiero io penso che riprendere No, come vuole, eh, ma eh, penso che invece una ridefinizione della figura della donna che in questi anni è stata sempre più umiliata e svilita è, è di grande vantaggio anche per gli uomini perché credo che il ruolo maschile, eh, essere considerato un, uo un uomo in gamba solo perché eh, ha dieci donne, va a fa fare il bunga, bunga eccetera eccetera, credo che questo svilisca anche l'immagine dell'uomo. io personalmente posso... non lo penso però sì. non so Sì, però non, non, sta, non era questo l'argomento di cui parlavamo, se dico la verità, a me non è sembrato, no, ma non è sembrato che abbiamo parlato di questo, parlavamo di un argomento molto specifico che è l'uso della donna in certi, per esempio nella televisione, dove non viene usato l'uomo in questo modo, poi è chiaro, grazie per le informazioni, per esempio sull'imprenditoria femminile, sono cose su cui dobbiamo riflettere benissimo, però di, al dire la verità, più che parlare male dei, vechi, dei ragazzi, noi abbiamo parlato male di certi vecchioni, che sono molto particolari, se mi permette la battuta. Comunque... È stato un, bel, un bello scambio, e eh, eh, direi che insomma, ha contribuito al dibattito. Non voglio monopolizzare però gli interventi. No, no, capisco, ha fatto il suo intervento e, e, e tu gli hai risposto. Però forse, mi potrei dire che in maniera così vi hai scritto di compiere la posizione con un attimo solo, chiedo scusa quando voglio dire Sì, perché abbiamo un altro paio di domande da prendere. Nel fatto di doppia posizione e di doppia presidenza che ormai fa parte da una parte come dall'altra non porteranno nessuna parte come l'altrino, ma fa solo una lettura. O se stiamo dicendo le stesse cose, potrebbero essere morti come altre cose, se hanno un'attività di una parte come l'altra. Sì. Siamo una cosa sì. sulla linea ma non abbiamo parlato di questo, non mi sembra che abbiamo detto questo. Non mi sembra. Beh, quello lì ogni tanto capita. Vogliamo avere altre domande? Scusi, perché non voglio tagliarle la parola, eh, per carità, perché sì. già, ha già detto la sua. Sì. Grazie, eh, sono. Sì. Sì, sono Gianluca di Libera Ragusa. Volevo. volevo... No, C'era la signora? Eh? No, no, vai, vai. Dico, stavo la domanda secondo. flash a proposito di eh, omelie e comandamenti nell'universo di Meschinopoli. Volevo chiedere a Gianluca Di Feo ma anche a tutti gli altri eh, gentili ospiti eh, la citazione di, eh, del ministro Maroni di Gaetano Salvemini a proposito della questione meridionale del federalismo come soluzione alla questione meridionale mi è sembrata ripeto, una, eh, una stonatura anche nel campo della necessità di avere delle risposte, a, a, delle risposte enunciative al problema delle mafie. Volevo sapere appunto cosa ne pensavate. Beh, la visione federalista che ispira la Lega è una visione semplicemente secessionista, cioè è la visione che vuole che il Nord, che ha un apparato produttivo, infrastrutture e un sistema sociale più efficiente, si aggancia all'Europa e si liberi il fardello del Sud. È molto semplice, se facciamo questo smette di esistere l'Italia e dopo un po' è anche una visione miope, lo ha detto Saviano, ma è evidente la palissiana perché trasformerà anche l'Italia settentrionale in un appendice, in una colonia produttiva della mitola europea più forte, una parte verrà colonizzata dai francesi una parte verrà colonizzata dai tedeschi che sono le economie portanti in Europa. Non c'è in questi anni di governo della Lega qualcosa di concreto per il Sud, semplicemente se ne sono disinteressati. L'unico esempio positivo è quel modello di controllo del territorio tentato a Caserta, ma comunque è un modello che ha prodotto la cattura di giovani dopo anni di governo e francamente mi sembra un risultato minimo rispetto a ciò che viene sponsorizzato. Nei piani della Lega il Sud non c'è, allora, poiché se la crisi politica va a elezioni, Stante il controllo dei media, io temo che Berlusconi ce lo ritroviamo, perché quello che ci diciamo non arriva alla gente, quindi con il predominio che è stato permesso degli organi di informazione di massa e con l'assenza di un'alternativa di sinistra valida, il mio timore è che ci ritroveremo con una maggioranza più risicata di questo centro-destra in cui la Lega sarà protagonista. E loro in questo momento hanno una sola idea in testa, liberarsi del fardello del resto d'Italia, loro sono Europa, noi no, noi perché io mi sento italiano del centro-meridione. A quel punto l'Italia è finita e quello che nascerà a sud è evidente, c'è un'economia, c'è una struttura capace di governare che sa governare dai tempi di Salvemini e che in quel campo se viene sottratta dal controllo statale, se gli tolgono dalle scatole magistratura, carabinieri, polizia e finanza può finalmente governare come dice lei. Però è la fine di quello in cui crediamo. Il mio terrore... Appunto è che nella velocità che sta prendendo la storia in quest'ultima fase, complici anche le crisi economiche europee, possiamo svegliarci una mattina e vedere che l'euro non c'è più o che comunque non c'è più nell'Italia e trovarci davanti a uno scenario concreto. È un terrore, è un incubo e sono disposto a tutto per cercare di evitarlo, ma è quello che temo, anche perché tornare a spoverare Salvemini, che chissà anche Link e Biggino gliel'hanno tirato fuori, eh, francamente, ok, sono analisi di 150 anni fa, ci sarà qualche cosa di più moderno per affrontare le situazioni? Ci è possibile che in 150 anni questo paese non ha prodotto nient'altro che Salvemini? Secondo me esistono degli studi più moderni, però Maroni nel bigino suo non l'ha trovato. Volevo chiedere a Rizzo... Ehm... La ricerca che è stata fatta tra eh, i costituenti parlamentari odierni, cioè se si trova e dove, perché mi piacerebbe averla per far vedere agli studenti, visto che sono insegnante. E volevo fare una riflessione, magari velocissimamente, perché sono molto d'accordo con ciò che diceva De Feo, che ognuno di noi in questa eh, diciamo, perdita di qualsiasi istituzione italiana, perché è la cosa più si sta sfaldando, qualsiasi istituzione dalla scuola in, in poi insomma giustizia eccetera quindi ognuno secondo me deve fare responsabilmente la sua professione il suo lavoro e, e quindi in questi giorni proprio alcuni studenti miei che mi chiedevano perché stanno pensando di occupare la scuola che cosa secondo cioè secondo me qual era il mio pensiero anche rispetto alle occupazioni degli anni 70. Eh, non so, io ho risposto in questo modo, con una domanda, e poi non so cosa faranno perché, nello sfaldamento istituzionale odierno, appunto, qual è la responsabilità? Cioè, io ho chiesto loro di verificare se la presenza degli studenti c'è in massa durante l'occupazione perché altrimenti forse potrebbe essere una responsabilità richiedere che le classi rimangano tali, la presenza, intanto fanno lezione anche loro per vedere veramente se c'è o no la presenza, perché se non c'è la presenza si rischia di dare una mano a questo governo e alla Gelmini in primis. Non so, chiedo a voi... Lo studio è uscito un articolo sul Corriere, ma questo un paio d'anni fa. Eh, a proposito di questo studio, ecco, un libro. ecco, lui ha un riferimento più preciso. Ecco. La classe dirigente in Italia, se non sbaglio, a cura di Tito Boeri e qualcun altro, pubblicato da Egea Bocconi. No, per quanto riguarda la scuola io alzo le mani, nel senso che, non, se devo essere sincero, non ho neanche capito bene quale sia il problema. Sì, capisco che se uno occupa la scuola poi ci deve stare, se no, se no diventa un'altra cosa, no? Eh, non so se qualcuno di voi vuole aggiungere. Ma il fatto, de, il fatto della scuola è il fatto che sia... mi dispiace che sia andato via comunque eh, una cosa è il fatto della scuola de dei licei perché per ora la preoccupazione è nei licei perché sono quelli che poi andranno all'università e se si tagliano come sono stati tagliati i soldi per l'università naturalmente ci saranno delle, delle conseguenze perché l'università non è tanto il fatto che ci vadano i ragazzi è il fatto che dall'università si fa ricerca o si dovrebbe fare ricerca o dall'università dovrebbero nascere le ricerche quindi è un fatto proiettato nel futuro non nell'immediato e questo mi sembra se i ragazzi che fanno questa manifestazione di, hanno capito questo e io penso che no, magari non tutti ma in buona parte l'abbiano capito allora è una cosa positiva, se l'occupazione, il fatto di andare a scuola e solamente non andare a scuola e andarsene a giocare a pallone, quello è un altro discorso, però io mi auguro che, che non sia questo, visto che è una cosa abbastanza diffusa, io non so qui a Bologna, ma a Palermo praticamente quasi tutti i licei hanno fatto questa, questa manifestazione di, di preoccupazione, di insofferenza, di... secondo me è una cosa positiva. Allora, siamo come al solito andremo avanti, siamo costretti a salutarci qua perché il nostro tempo è scaduto, anche perché poi dopo c'è lo spettacolo. Ciao a tutti, vi aspettiamo comunque domani perché noi siamo di nuovo qui dalle 10 del mattino a dibattere su argomenti importanti. Grazie a tutti.